Ho perso la voce ragazzi Bentornati in questa nuova serata horror Oggi siamo su Stay Close Dovevamo giocare in cooperativa ma i server non andavano Quindi Allora innanzitutto bentornati Serate horror sono tornate Questa serata horror andrà su youtube come tutte le altre Quindi sì, potete scrivere ciao youtube ci sta Allora non so minimamente di cosa tratta il gioco. Ho visto un video sporadico. Non ho capito un cazzo. Chi è sto trimone? È lui. Cyrus. Minchia, ma sta dormendo. Il Cyrus, guarda qua. Tutto sballato. Ne bevuto un po' troppo. Next, in basso destra. Ah, cazzo, non l'ho proprio visto. Il mio nome è David. I'm lost. And I can't find my wife Quindi praticamente noi siamo David Ci siamo persi Non riesco a trovare mia moglie Ma che mia moglie se vada a fottere dall'altra parte Anche lei si è persa No Arr. Yes I pirati sono diventati. Her name is Jane She must have come through here Shorts, blonde hair Pale complexion Freak mixed in Ma che cazzo è la descrizione Cioè cos'è un omicidio Yes That must be her Did you see Quindi praticamente lui ci ha fatto la descrizione di nostra moglie Sì quindi è lei Dov'è? l'hai vista da qualche parte Sì nel mio letto I'm sorry my memory is quite for Merda ma cazzo Hai appena fatto lo schema di questa parola Dice che la tua, mem la tua memoria è affuscata ma te sei pazzo in culo Play a game with me Eh, calla, lo sapevo Il gioco con me Gioca con me Un giochino, non un giochino So, sicuro Praticamente ha detto oh, puoi trovare il mio giocattolo preferito L'ho perso un po' di tempo fa eh, Non può, cioè, ne ho bisogno davvero E se si tratta del mio compasso The pretty beard to kit Quindi praticamente un uccello me l'ha preso No, find the compass, ok in un appartamento, ok. Oh, cosa okay. vuol dire su uccello? Ora inizia il gioco. Horror! Ora inizia il gioco. Horror! È Niente, iniziato. È iniziato. ha fatto il segno della croce. Merda, Madonna Maria. In un appartamento. Eh no. stai ansimando È questo l'appartamento uno che grugnisce Maialino. Porco dio Dai no, no, no. no, Chi era? No. Cristo ti si muove no. Chi è la moglie Ma no, sembra un manichino Porco Madonna No ogni guarda No ogni volta che smetto di guardarlo si muove Dete come si disattiva l'altra poi <ride> guarda. <ride> Deve darci guardando. <ride> <ride> <ride> sta droga, sta... <ride> Belle chiappe, sta zoccola! <ride> ma sta sciupata! Oh. <ride> ma, ma di giretti alla visione! Stai zitto! Devo leggere la lettera, ma non posso! Ho prima togliero la lettera. Ecco! <ride> Mi sto cagando. Ce n'è no. più di uno! Che <ride> un da nero! Perché sento dei maiali? <ride> Guarda come si muove fast! <ride> no, no, fermo! No Si è stato trasformato in un residente Ci vuoi belle rizzate anche nel culo Io non voglio continuare raga Guardare non fa paura eh Non fa tanto paura guardare Si ma ci sono tutte queste lettere che io non posso leggere Non le voglio manco non cogliere Si divento scemo per leggere tutto Se vuoi oh eee Che non la <ride> che era un altro vecchio di merda Chi era quello? Chi cazzo era? Oh mio dio Oh <ride> Dietro la porta come figli di puttana su Fortnite fosse sopra! Il cazzo! Oh! oh, oh. dio di quel bastardo! <ride> Ma è ovunque! Perché? Perché non avete comprato il gioco? Io non voglio giocarlo da solo! Sei <ride> ancora in tempo per regalarcelo! Uh. Io non me <ride> lo <ride> accetto! <ride> Se su due barre fatto dal tempo a 4 quattro, anche qualcosa, te lo dico io? <ride> Sua, ok ok fermo fermo Io... <ride> Fermo calmo Ora ora accendi dopo un Che di... cavolo uccello No Io non okay? Obiettivo completato Find Compass E ora Devi andare giù No col cazzo che ci torno Piuttosto sfondo la finestra e mi lancio <ride> Se è brutto. Mottene. Col cran cazzo, Troia. <ride> Me la... Ti giuro che mi faccio tutta la strada come i granchi All'indietro. Devi andare, devi andare dal Osirus. Bra, sì, brava. Bra. Adesso in merda. E ora dimmi dove è mia meglio. È stronzo, Ashelba the Should Mansion the others first. Ma che cazzo ne frega degli altri? Ci sono più di uno? Sì, più di uno. Dio. L'elicottero! Via, via, non scappa! Posso smitragliare qualcuno? Quanti ce ne sono? <ride> Ma perché non è un campo minato? Le farei saltare in aria. Che è quella roba la terra? Lo vedi? È una persona o un altro stronzo? Non capisco. È a pecora. Sbaglio. Non lo so. Frase fidarmi. In Non è uno stronzo. Che verso ha fatto? Non lo so, è un altro stronzo a pegora che è? E' un razzo Ma allora se ne può una troia di quelle puttane stronze... Ma provando a dritto e non tornare indietro, perché ci sono pure lì. Eh no, ma ti fanno fare il giro, mi sa Eh va bene, bro. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh, oh. Non ci siamo stati mai qui Sì sì ci sono stato prima sono scappato subito Sì è qua dietro è qua dietro è qua dietro È qua eccolo eccolo eccolo, eccolo. Ma queste sono le cantine di, di The War. Porca oh, madonna oh, ragazzi io non si ci si scendo si. qua dentro Blondin sto con le gambe in Blond, faccia <ride> Che posto del cazzo è? No, no, no, no. Oh, no, la musica, la musica. C'ho paura che questa volta, se. C'è qualcuno che è sopra il soffitto. Lo dico io. Occhio Blood. Ma che cazzo. No, sono tutti piccoli <risas> Perché stiamo guardando i bambini? E perché sono i bambini piccati? Santa Maria, Santa Maria, madre di Dio, lo so sentiamo. Ci sarà qualche stronzo nei cessi Sicuro Blood accendi sta luce, Blood No! Lo... Porco dio! <ride> sì, <te> lo dite, l'ho detto, accendi sta cazzo di luce! <ride> Siamo morti, fra. Porco Dio di... Ma che cazzo era questo Quello pego Ragazzuoli Io direi che per questa sera Posso bastare qua non, non ne posso più ragazzi Sono due ore Se volete salutare YouTube Fatelo in questo momento Perché stiamo per terminare l'episodio Ho perso la voce ragazzi Lasciate un like Per coloro che vi guarderanno su YouTube Perché io non ne ho no, ragazzi sono morto ragazzi sono morto di infarto Mi sono spaccato un ginocchio Uno dei giochi Fortunatamente più horror che abbia mai giocato Assieme a Lockdown E Summer of 58